Sono capitato eh, alla San Giulia casualmente, ma poi ci sono rimasto. E, e, vivere qui ti influenza perché l'incontro e lo scambio è sempre il motore di, di tutto ciò che si fa, eh, da, dall'arte alla, alla vita. Ho trovato questa. Questa, questa struttura che mh, dava la possibilità di vivere in un contesto diverso, un cioè contesto eh, culturale, multiculturale, anche sociale se vogliamo. È bello proprio che sia così, così piena di sfaccettature l'arte eh, che viene proposta. anche a non volermi capire niente, come se poi si deve capire qualcosa dell'arte, con modo di dovermi, di percepire la libertà degli altri e anche imparare la libertà proprio, di esprimersi, di anche più Uscire da lavoro in una città che non conosci, che non hai mai vissuto prima, tornare a casa e sapere di, di avere tutta questa disposizione è molto veramente bello.